Ciao a tutte, ciao da Talent Garden. Allora, ancora un appuntamento per due minuti di training show per parlare di un argomento, credo, molto interessante. È un widget, cos'è un widget? È uno strumento, uno strumento digitale che può esservi utile, soprattutto se volete comunicare raccontando o facendo video. A me è successo di dover raccontare qualcosa di un po' complicato che non vi ricordate, magari argomenti tecnici, quindi nomi un po' particolari e avete paura di dimenticarvi qualcosa? Allora ho trovato un'applicazione, un'app che potete scaricare che è fantastica, si chiama Teleprompter, è un pochino complicato, Teleprompter, ok? Il nome è più difficile di quanto sia eh, usabile l'app. Allora, vi faccio vedere di che cosa si tratta. Allora, la potete eh, assolutamente usare sul telefono. Ok, questo qua è il mio telefono. Uh, L'applicazione è questa, vedete, teleprompter, si apre in questa maniera, ok. Uh, adesso vi faccio vedere come si usa. Allora, perché ho usato quella sbagliata? Eccola qua. Allora, qui ci sono praticamente tutti gli script, tutte le cose che volete raccontare. Io ne ho preparata una. Potete eh, col più assolutamente crearne di nuove. Eh, parlavamo di veicolazione transdermica e quindi ehm, per registrare basta cliccare sul tasto. Qui ho copiato dentro il testo, per copiarlo veramente facile, poi per registrare si schiaccia il tasto rosso e c'è il conto alla rovescia e poi iniziate a parlare, quindi leggete tranquillamente mentre registrate. Io sto registrando e vedo eh, il testo, ma gli altri non lo vedono. Quindi io posso leggere che questo peggioramento dell'aspetto del tono cutaneo inizia più o meno intorno ai 25 anni, ma può essere accelerato da molti fattori come il fumo, eccetera, eccetera. Quindi voi vedete scorrere il testo, ma chi eh, vedrà poi il video non lo vedrà assolutamente. Questo penso che sia veramente, veramente utile perché farete una gran figura <ride> di avere una gran memoria. E di avere eh, insomma, eh, tutto il vostro argomento molto chiaro da raccontare quindi questo è uno strumento utilissimo perché riguardate dovete comunicare perché se non comunicate le persone non sanno eh, di che cosa vi occupate come lo fate e qual è la vostra particolarità la vostra eccezionalità quindi comunicate comunicate teleprompter lo potete scaricare eh, con Apple, da Apple Store, oppure da altre, eh, diciamo, da altre applicazioni che sono legate a Windows. Eh, è gratuito, quindi potete usarlo. Va bene? È stato un piacere, due minuti sono passati. Un abbraccio e alla prossima da Beauty Show eh, Formazione. Ciao, ciao, ciao a tutti.